Cominciamo con la recensione di Spiral l'eredità di So Fin del 2021, anch'esso eh, doveva uscire al cinema all'inizio dell'anno st Stroncato perché eh, c'è stata la pandemia Finalmente arriva al cinema, finalmente si va al cinema, la gente va al cinema, siamo tutti felici Il film, adesso mi metto anche due appunti perché sennò poi mi dimentico eh, nasce perché eh, il buon Chris Rock, che sapete essere un eh, comico molto famoso eh, Pare che sia una, un fan della saga Che si è conclusa con Soul Legacy Che è questo qua Scusate se davanti qua c'è un pezzettino di adesivo Soul Legacy Insomma, come sapete, gli ultimi So sono sempre pe... Ma questo accade a tutte le saghe. Accade alla saga di Halloween, accade alla saga di Omen. Tutte le saghe iniziano bene e finiscono male, si sa. Perché spremono fino all'ultimo tutto quello che c'è da spremere. Chris Rock era ossessionato dal fare un film su So Voleva riportarlo ai fasti di un tempo? Voleva rinvigorire il mito dell'enigmista? Boh, sì cioè questo era il suo intento per fare ciò, vabbè, intanto si è messo lui come attore protagonista dove interpreta un detective eh, e poi assume, hanno assunto, insomma la produzione del film assume Darren Lynn Busman che non è proprio un regista qualunque perché esso è il regista scusate mi apro perché c'è una sfilza di nomi che vi voglio leggere, di titoli è un regista che ha già lavorato per, per So, ha, ha diretto So 2, So 3, So 4. In più ha fatto un botto di horror, perché ha fatto anche altri film che non conosco, che non ho visto, che sono The Devil's Carnival, Ripo, The Genetic Opera, Mother's Day, eh, 11 11 11 e Dead of Me. Ed è già stato scelto per dirigere un nuovo film sulle cose infestate, diciamo, case infestate, famiglie infestate, bambole infestate, non si sa, penso case infestate, che si chiama La Lori Mansion, ed è dai produttori di The Conjuring, quindi sarà il nuovo tormentone eh, per i congiuriani fondamentalmente. Quindi lui comunque è un mestierante capace e nell'horror ci sguazza, quindi è stato preso lui... E questo sicuramente è un aspetto positivo di tutto questo film Visto solo So 2, ciao Sara Io li ho visti tutti ma non me li ricordo Mi ricordo un po' So Legacy perché l'ho visto, è l'ultimo che ho visto al cinema, all'anteprima stampa Che in America tra l'altro il film era intitolato Jigsaw Come il personaggio, sì, cioè come Jigsaw dovrebbe essere l'enigmista vi dico un attimo la trama del film anzi, torniamo a Chris Rock Chris Rock ha deciso di fare questo film l'ha rilanciato e si è messo come protagonista la storia racconta, eh, diciamo il protagonista è questo detective, Zeke Banks eh, che non se la passa troppo bene nel dipartimento di polizia dove lavora dipartimento che era gestito da suo padre prima Interpretato da Samuel L. Jackson E un'altra collega di suo padre Che attualmente è la capo del dipartimento Gli altri poliziotti non lo vedono di buon occhio Perché lui ha denunciato Il suo ex compagno di collega Poliziotto eh, Che ha fatto qualcosa di brutto Come vedete non vi spoilero nulla In questo clima Di merda si può dire Iniziano una serie di omicidi che vedono coinvolti proprio dei poliziotti. E, eh, e ov ovviamente gli viene affidato il caso e eh, gli arrivano dei pacchi. Gli arrivano dei pacchi, con dei regalini, che non vi dico cosa sono. L'intento dichiarato da Chris Rock era riportare i fasti di un tempo alla saga dell'Enigmista. La mia recensione inizia qua, secondo me l'obiettivo è stato mancato bellamente <ride> cioè è stato, è, è stato mancato di brutto perché ora vediamo il perché intanto non si capiva bene se questo fosse un reboot o un sequel o qualcos'altro o qualcos in realtà se vogliamo essere proprio sinceri questo è un sequel eh, nel senso che i fatti che vediamo si svolgono dopo la morte di ovviamente c'è questa parte eh, questa recensione è spoiler per chi insomma ha visto cioè per, per chi ha già visto tutto per chi non ha visto tutti gli altri so la morte di John Kramer questo film non, non, non prevede la presenza di John Kramer è stato ufficialmente detto quindi non, non è uno spoiler è una cosa risaputa diciamo eh... E non c'è neanche il personaggio caratteristico che si chiama, per chi non lo sapesse, Billy. Questo pupazzo con delle spirali sulle guance disegnate che va sul triciclo. Un pupazzo un po', un po' trash, però comunque che è riuscito a conquistare i fan, è riuscito a piacere ai fan dell'horror. Billy non ci sarà, viene sostituito da un altro personaggio che è un maiale, si vede nel trailer un maiale burattino vestito da poliziotto insomma c'è il discorso della polizia scoprirete poi che cosa c'è dietro questo, questo, queste scelte quindi vengono abbandonate un po' di cose però ci si augura che eh, gli aspetti importanti del film vengano diciamo, ripresi, rielaborati e riproposti in qualche maniera moderna purtroppo questo non accade il film è diretto abbastanza bene, anche se qualche strafalcione c'è, un esempio lampante, è un uso dei flashback, mh, non so se vi è mai capitato di vedere dei flashback mh, di cose che avete visto 5 minuti prima e vi, vi viene da dire ma che pro, mh, le ho appena viste queste cose, non è che me le sono dimenticate. Ecco, io credo, siccome il film è un film ambientato negli anni... Insomma, adesso non ho capito bene in che anni è ambientato. Però vuole essere un po' ret retro eh, nell'ambientazione. Forse anche questa scelta di fare questo flashback un po' fuori luogo sembra quasi una scelta stilistica. Ma sinceramente l'ho trovata veramente una caduta di stile incredibile. Al di là di questo piccolo errore e altre piccole cose il film è diretto abbastanza bene nel senso con mestiere il regista è capace quello che ehm, non mi è piaciuto e secondo me è del tutto fallimentare la sceneggiatura la sceneggiatura prevede inn innanzitutto un, uh, un approfondimento abbastanza forte dei personaggi quindi il detective, un altro personaggio che subentrerà. Non vi dico tutto, così almeno eh, rimaniamo sul vago. Il padre, eh, che, i colleghi, tutte le vicende che c'erano, che sono, che sono accadute nella, in questa, diciamo, in questo dipartimento di polizia e che hanno fatto sì che il clima fosse questo, no? in cui eh, il detective. Banks, comunque è odiato dagli da altri colleghi, c'è un problema di corruzione, eccetera. Eh... Purtroppo, Chris Rock, nell'interpretare questo personaggio, va in overacting pazzesco. Cioè, proprio... Eh, sembra quasi forzare la mano per, perché, essendo lui un comico forse ha paura di essere troppo leggero e, e quindi poi alla fine risulta veramente un personaggio eh, caricaturato, troppo, troppo esagerato con, nella recitazione, nel, nel modo in cui viene proposto. L'altro problema della sceneggiatura sono eh, diciamo, gli accadimenti che... Eh, Temevo che avrebbe reagito così. Eh, questa è una cosa che molti eh, hanno, cioè, potevano, diciamo, eh, insospettirsi su questa cosa e intuirla. In effetti anche io ho pensato, bah, vediamo come com si butta in questa cosa. Eh, sicuramente lì ci deve essere stato, un, un chiamiamolo ansia da prestazione, ma la volontà di spazzare via una, una sua identità da comico forse esagerando, ecco, secondo me non era necessario andare oltre poi quando guarderete il film darete la vostra opinione chiaramente eh, dipende anche, da, dalla vostra, anche, anche soggettivamente come, come preferite la recitazione qua è molto forzata eh, ci sono anche eh, tutta una serie di accadimenti che sono estremamente dei cliché, come eh, la morte di un collega, il desiderio di vendetta, eh, i pacchi anonimi che arrivano a lui, adesso ve la dico così per non che, eh, farvi ricostruire la storia, però... Ci sono proprio eh, tutta una serie di cliché nella, nella trama che sono veramente molto, molto banali e, e, e già visti. Soprattutto per chi conosce So e altri film su questo genere, che potrebbero essere come Seven o altri film, insomma, thriller polizieschi di questo genere. Quindi veramente tutto risulta molto stucchevole. Questo tipo di narrazione, un po' stucchevole, un po' così... La si può tollerare nel caso in cui fosse un, un trucco, un modo per camuffare un grande twist, un grande colpo di scena, ma così purtroppo non è. Quello che vi devo dire è che purtroppo da soli gran parte di voi, io direi un buon 90% di voi, capirà dopo mezz'ora chi è, cos'è, perché... Insomma, capirete il twist E quello che succederà dopo sarà Aspettare stancamente la realizzazione La conferma di quello che avrete pensato E questo io lo trovo il primo grande flop della pellicola Perché se c'è una cosa che ha caratterizzato tantissimo Solo Enigmista, diretto da James Wan È proprio il meraviglioso colpo di scena finale Molto divertente eh, e con il tipico stile James Wan che rivediamo riproposto in per esempio Dead uh, Silence Dead Silence ha lo stesso tipo di uh, stile nel svelare poi il colpo di scena finale lo spiegone però lo spiegone è estremamente divertente sia in so ed è forse l'unica cosa che io salvo di Dead Silence è lo spiegone finale Montato ad arte con queste musiche incalzanti e esaltanti Quindi non so se vi ricordate lo spiegone di So è veramente molto bello The John Kramer si toglie eh, il trucco se Sembrava essere... Vabbè, insomma non vi sto a spoilerare il primo Che magari qualcuno qua non ha neanche visto il primo So Quindi purtroppo capirete che cosa accade e questo insomma... È il, primo, è il primo grande flop della pellicola. Eh... No, per... se mi dici taci sto zitto, cioè, capisco che è un modo di dire, taci che... Però se poi mi dici taci sto zitto. Comunque, a parte gli scherzi, ehm... un altro problema della pellicola, poi vi dirò anche cosa c'ha di buono, eh perché non è tutto male. Un altro problema della pellicola è ehm, che viene tradito lo spirito di So, lo spirito della sceneggiatura originale. In che senso viene tradito? Voi sapete benissimo, se conoscete So, che eh, John Kramer... E qua è spoiler per chi non ha visto So, l'enigmista. Quindi tappatevi le orecchie... Eh, e basta. John Kramer è malato, ha una malattia terminale, rimango sul vago, e proprio per questa ragione scopre, diciamo, rivaluta il dono della vita, ne capisce il valore e in un delirio di onnipotenza si autoelegge Dio in terra e decide di... Eh, punire o dare una seconda chance alle persone che non sanno rispettare questo dono fantastico. In questo tipo di lettura c'è molta spiritualità, c'è molta eh, megalomania, un, qualcosa di delirante, ma io credo che sia anche il fascino di questa, di questa pellicola, perché quando noi sentiamo John Kramer con la voce di So, tutta un po' distorta, così un po' bassa, lo sentiamo parlare di dono della vita e di, di come viene sprecata dalle persone, di eh, in realtà ci, ci viene da dire in effetti c'hai ragione, in un certo senso, sono un po' le modalità che lui sceglie che sono fin troppo estreme. Quello che invece troviamo in questo film è uno spirito diverso, uno spirito di vendetta, e eh, questo spirito di vendetta è perpetrato non su persone... Che eh, non hanno come, cioè in so, le persone vengono messe nel, nel, in queste diciamo trappole, in queste eh, marchi ingegni non solo se si sono comportate estremamente male, ma anche per cose, diciamo non così capitali, insomma, che meritano la pena capitale, ecco. Mentre invece in questo nuovo, in questo nuovo film stiamo parlando di vendetta verso persone cattive. Che hanno commesso cose eh, deprecabili. Quindi, sinceramente, si va a perdere un po' quello che è, è secondo me il fascino mh, appunto spirituale della prima pellicola, il delirio di quest'uomo che si erge a Dio mh, e quindi, secondo me, non, non riesce a riconoscere. Lo spirito de della storia in questo sequel reboot, perché poi è quello che è. Perché è un reboot? Perché il villain non è John Kramer in quanto defunto, ma qualcos'altro, qualcun altro. Io rimango solo vago per non, non spoilerare. Quindi, cosa accadrà? Ci sarà una uh, lunga serie di film che non finiranno mai su questa saga. Ma io, quando ho visto, quando ho visto la pellicola in anteprima, l'altro giorno, ho pensato... Ma, sinceramente, io non credo che i fan di so siano molto contenti di questa nuova pellicola e di che stra della strada che è stata scelta per la storia, per, per il plot... E quindi ho pensato, ma non, faranno, non potranno fare un seguito se, se guardano l'andamento di questo film. In realtà non sapevo, perché me l'ero perso, che il, il seguito, il 2, è già in lavorazione, quindi siamo arrivati in un'industria cinematografica che se ne strasbatte se un prodotto piace o non piace, funziona, ha successo, ma semplicemente fanno direttamente il 2 e il 3 e vanno avanti come dei Caterpillar se ne fregano, sfruttando il nome di una saga così importante per i fan dell'horror. So è un film che è veramente piaciuto anche a quelli che hanno il palato ultra sopraffino, cioè comunque è un film piacevole con una storia abbastanza originale, quindi eh, secondo me... Spiral non, non è riuscito A raggiungere gli obiettivi Che si era prefissato Cioè quello di eh, Riportare So eh, Con tutto il suo potenziale Nell'era moderna Perché ormai sono passati veramente tanti anni e, e quindi Diciamo che secondo me è un film Che deluderà i fan di So Ma comunque un film piacevole è comunque un film piacevole nel senso che è diretto abbastanza bene ne, mh, la fotografia è bella è abbastanza gradevole e soprattutto ecco forse l'unica cosa che veramente non tradisce lo spirito di so sono le scene gore splatter le scene gore splatter di questo film le ho apprezzate parecchio perché non si autocensurano, il film non si vuole assolutamente nascondere dietro un dito, quindi eh, diciamo camuffare certe cose. Ci saranno veramente un sacco di carne maciullata, ce ne saranno insomma, ci saranno, non un sacco, però ci saranno delle scene di eh, sbudellamenti, amputazioni, spellamenti, di ogni... Eh, il dovuto insomma Niente di esagerato Però ecco in questo quantomeno Essendo solo una saga violenta Una storia violenta In questo Spiral non tradisce le aspettative E mostra delle morti piuttosto interessanti Per chi è amante del genere Gore Splatter Quello che secondo me non è particolarmente riuscito Sono i marchi ingegni Non li ho trovati assolutamente Geniali, come appunto, sono di solito. Le, ciò che caratterizza la saga di So è proprio l'originalità, la genialità dei marchi ingegni che sono messi lì per giustiziare alla fine le, le vittime. Con questo concludo la recensione, diciamo ufficiale. E poi veniamo anche alle domande, se ne avete. Eh, credo di aver detto più o meno tutto. Ecco, poi ci sono delle cose un po' buffe che vi racconto più tardi. Che calor, però il Bon Guns si è portato qua il telecomando del... Ah, ecco perché fa caldo, mother-father. Perché non è su aria condizionata, ma è su di umidifica. Questa stanza sta diventando come una trappola di sodo dove la temperatura aumenta finché non confesserò i miei peccati e non mi pentirò <ride> Allora ragazzi, io spero che questa recensione non sia stata troppo spoiler non credo eh, vi consiglio comunque se siete degli onnivori di horror con non tanta puzza sotto il naso andatelo comunque a vedere eh, perché comunque andare al cinema è sempre bello e il film non è eh, così pessimo da, da dire non lo vado a vedere, ho buttato i soldi, no, è un film piacevole con delle cose divertenti anche magari involontariamente Scusa Ma, ma Thomas hai sospeso Sara <ride> Va bene ragazzi Allora mentre mh, Mi riprendo un attimo eh, vi, vi racconto un po' Chi c'è Chi c'è in chat Salutatemi eh, Quello che sono le attività eh, A seguire Allora più tardi Vabbè condividerò questa live Ma voi, ci, voi siete qua quindi Beh, la siete già vista e siete contenti Spero Farò anche la recensione scritta Che più o meno è quello che ho detto oggi Ma eh, magari messo giù in forma un po' più Comprensibile Spero eh, Giovedì prossimo Il 24 Farò una live con Daniele Marinelli Dovete esserci assolutamente Mi raccomando Sai che allora non ho sentito gli appassionati di So che ehm, hanno visto il film perché semplicemente perché il film esce oggi, quindi pochi l'hanno visto, nel senso che l'hanno visto quelli come me che l'hanno visto all'antiprima stampa e poi quelli che l'hanno visto pirata, che sinceramente non mi interessa sapere cosa ne pensano. Ehm, quindi non ho ancora il responso del pubblico ge generalista Sia che siano fan di... Eh... Allora, non, non ho una dichiarazione ufficiale da cui attingere Sul fatto che ci sarà o meno Chris Rock Ma ti dico che ci sarà in quanto secondo me ci sarà per come si svolge il film eh... È un... Per me è un'operazione estremamente commerciale Davvero priva di qualsiasi intento artistico Perché è stato troppo snaturato il... Diciamo lo stile della saga È stato troppo snaturato Ed è... Non è stato portato niente di nuovo e niente di moderno, questa è veramente una grande delusione, perché ci si riempie tanto la bocca di eh, facciamo qua, facciamo là, ma poi alla fine hai preso una storia e l'hai impoverita ancora di più rispetto a quello che hanno fatto i sequel, perché anche i sequel fondamentalmente marciano sull'idea sull originale fino ad esaurirla e... e in maniera reiterata e, e cinica e, e qui è stata fatta la stessa cosa Io vedo questo film come un, un ennesimo sequel Ma infatti guarda, ti dico Le Grand Guignol Non so se preferisci ti chiami così oppure Mirko mh, Non è un film spiacevole Ma... Eh, è come se fosse una, un ennesimo sequel di Saw, so, con eh, purtroppo tanti aspetti che non, non hanno quella forza. Comunque è l'unica saga coerente con se stessa. Per il, per il poco che la ricordo mi sento d'accordo con te, sicuramente avendo io visto da poco la, la saga di Halloween tutta intera di fila, dove veramente c'è un delirio cioè sono delle cose deliranti ma lo stesso Michael Myers cambia e diventa non vorrei spoilerare alcuni aspetti che voglio, di cui voglio parlare della saga di Halloween nella live apposta che farò ve lo prometto eh, però eh, insomma anche, anche Michael Myers nell'arco degli otto film facente parte della, della saga ufficiale Passa dall'essere un tizio tenebroso e silenzioso a un palestrato che si cala dall'alto con un braccio solo, cioè, e lo fa ripetutamente. Quindi cambia, cambiano il carattere, cambia la camminata, cambia la corporatura, cambiano il modus operandi, cambia tutto, insomma, ognuno arriva e ci mette il suo. Quindi sono d'accordo che per una saga sia importante anche... Eh, rispettare certi, certe, certe linee guida Poi chiaramente se uno lo dichiara ufficialmente Dice guarda io faccio un, un, uno spin off di Halloween diverso O di solo diverso che Dove ribalto tutto Ok ma se ribalti tutto e porti qualcosa di nuovo Va bene e ci sta Ci divertiamo Magari ne nasce qualcosa di buono Magari non ne nasce niente è finita lì Ma se tu stancamente riproponi la solita storia Come, come accade per Spiral E eh, non succede niente E mi hai tolto pure gli elementi più fighi delle, del film Io non lo so che cosa rimarrà Poi detto ciò io ho visto e ho avuto la fortuna vedendole in anteprima Stampa, l'ho visto in lingua originale con i sottotitoli e' è abbastanza piacevole una recitazione che comunque non è chissà che, è una recitazione eh, appena sufficiente dove comunque la voce dell'enigmista che vediamo anche nel trailer, guardatevi il trailer in lingua originale, è decisamente migliore della voce che io ho visto in italiano dell'enigmista nel trailer che... Addirittura avevo detto in una reaction che secondo me avrebbero fatto marcia indietro su quella voce perché era inascoltabile. Quindi io auspicavo, comunque profetizzavo che avrebbero rivisto quel doppiaggio lì perché la voce dell'enigmista, quella tramite le registrazioni, non, è, non era buona in italiano. Mentre l'inglese è abbastanza... Piacevole, una voce ambigua non è più molto bassa come nel vecchio So però è una voce ambigua, un po' pazzoide quindi in qualche modo car caratteristica e intrigante <ride> la voce della marionetta sì, sì, è quella la voce della marionetta appunto ho finito adesso di dirlo è in inglese abbastanza piacevole eh, non stona ci sono anche delle assurdità incredibili nel film come ad esempio i luoghi in cui verranno inserite i ingegni. ecco, tenete presente che in alcuni casi sono luoghi improbabilissimi improbabilissimi che vi faranno Cascare i coglioni perché vi verrà da dire: Ma no, ma lì non è possibile, e quindi l'ho trovato abbastanza ingenuo in queste scelte. Il film c'è una scena, c'è una scena dove ha la, la sega in mano. Che chiunque conosce so, sa benissimo che è una citazione. No? È una citazione, ma vi giuro che rimarrete molto male quando vedrete questa citazione perché vi deluderà sotto ogni aspetto, cioè non sarà. Sarà, sarà deludente sia nella, in quello che accadrà e, e sia per la stupidità di quello che accadrà Veramente un peccato Perché se poteva vincere in qualcosa Era nel, nelle citazioni, nel, nel fanservice Poteva essere molto più fanservice E in, e in qualche modo almeno coccolarsi i fan della serie Invece anche in questo è stato deludente secondo me il film Poi... Vi dico una cosa che, secondo me, eh, se, la, se non ve la dico... Allora, non è uno spoiler della storia, quindi state tranquillissimi. Se non ve la dico, ridete comunque. Ma se ve la dico, ridete il, il triplo. Quindi io ve la dico. C'è una scena dove lui compra del cibo da asporto. Il ristorante... Sto male Il ristorante Il ristorante Adesso ve lo dico Il ristorante dove compra Questo cibo da sporto Statemi bene a sentire Con due S A sentire Si chiama Terroni Si chiama Esiste veramente in America un ristorante che si chiama Terroni Ovviamente chi l'ha aperto ha voluto giocare con, eh, con il, il nome Terroni eh, In maniera bonaria, non come insulto Ma siccome si, il detective si presenterà con questo pacchettino con scritto Terroni Io non lo so, gli altri non hanno riso, ve lo dico ma io, io nella sala, c'ero cioè io che ridevo ah, proprio sguaiato Ma non perché io abbia qualcosa con, con i contro i terroni Ma semplicemente perché è una. è considerato un insulto Cioè è un, considerato un insulto in Italia Giustamente o non giustamente Cioè è considerato un insulto Quindi... Vabbè, un americano non ci fa caso, perché penserà che terrone significa persona italiana che abita nel sud Italia, ma non penserà che, che può essere inteso come un insulto. Quindi quando un americano verrà qua, potrebbe anche dire a uno terrone. <ride> e se questo non capisci da due sberle. Quindi... quindi... Nella serietà della scena, se sei americano non ti distoglie dall'attenzione e te lo guardi e Dici, vabbè, tanto Terroni non vuol dire niente per me Ma per un italiano che si vede la scena seria, arriva sto pacco con una scritta gigantesca sul pacco scritto Terroni E per me è stato un momento esilarante dove ho veramente riso ad alta voce come un pazzo Vabbè... Anche perché non conoscevo... cioè, in realtà lo conoscevo, però non mi, non mi ricordavo e al momento è stato abbastanza, abbastanza esilarante. Comunque, questo chiaramente non, non, non intacca il film, è una stupidata... il cibo poi tra l'altro sarà anche buono perché io sono andato a guardare il ristorante c'ha anche un sacco di feedback positivi e sarà un posto famoso tra l'altro in America dove mangiare cibo italiano eh, però insomma mi ha fatto ridere mm, non è questo il problema eh, ci sta anzi per fortuna c'è qualcosa che, che ti diverte nel film però insomma non... Eh, non, non funziona secondo me questa pellicola e eh, sarà veramente un grosso problema andare a vedere il sequel Sarà veramente un grosso problema perché oltretutto se lo stanno già girando l'hanno già scritto E se l'hanno scritto con questa modalità qua, con questo eh, piglio, veramente, cioè che cosa andremo a vedere? Cioè, cosa andremo a vedere? Non, non lo so Speriamo non ti invitino al sequel. Ma allora, chiaramente, una chiaramente sì, cioè non è... No, io spero che continuino a invitarmi alle anteprime perché mi fa piacere poter trattare sia film commerciali che d'autore. Non, non, come ho detto sempre, non, io non sono snob e il film, ripeto, il film è abbastanza... È abbastanza fruibile senza starci male ecco. non, è, non, non stiamo di fronte a un film orripilante Siamo di fronte a un film, a un film che è, è confezionato bene Ma che poi purtroppo fa degli errori Che più che altro crea delle aspettative che poi non vengono ripagate Cosa ci aspetteremo dal sequel? Non lo so eh, Questa battuta battuto l'abbiamo... L'abbiamo già esaurito ormai direi E niente ragazzi qua io direi che mm, Qua finisce la uh, recensione di So e le domande su So Poi se volete farne in seguito continuate a farne